Aspetta. Eh, qualcosa. Buh niente, azione. Pronti? No, no, non sono pronto. Siamo pronti? Io no. Pazzesco. Come sono i miei capelli? Tutto Fantastico. <ride> Ma perché? Dobbiamo, mio dio. Pronto? Ok, sì, signor capitano! Perfetto eh. <ride> Che cos'era il tamburo? <ride> delle.. Delle miniere per toglierò per solo volgere il materiale bello fresco. Sì, sì, ma perché ancora perché non ci cioè, no. no. Aspetta, devo, devo concentrarmi. Non che facce so stacca. So... Sta. No, ma che stacca. Eh, questo è il materiale vuoto. Avanti che un po' del del per, per la fine tipo Guarda so. <ride> Guarda appunto, il, il primo spot. Okay. E... Che ridete, ah? Cioè, non solo praticamente.. La eh. Non solo, praticamente noi siamo così buoni da dare loro un lavoro. Esatto. Eppure è ben retribuito, ma addirittura si mettono Retribuito pure... con conoscenza. Con un cazzo. Cioè, Accurata. state vedendo il video in anteprima. Milioni di nostri fans non lo vedranno prima di... non lo so quanti, quanti giorni Si spera 5-6 5-6 giorni o 5-6 fans? Di che siamo solo il 21 marzo, ok, quindi 5-6 milioni di fans Più di fai stiamo arrivando Sai, quando ho struccato le dita non intendevo proprio che ci mettessi a mangiare così, capito? Del resto lui non è la stessa classe ragazzi Ma cosa state mangiando? Ceci, ai vari look di vedova nera, effettivamente eh, pensiamo questo E nel frattempo dalla regia ridono perché pensano che noi ci facciamo troppe pippe forse Cosa? Le ciabatte? Ah, sì, ma anche lo sappiamo! Yeah. <ride> sì, io lo sapevo! Ma dove sta il problema? Fai vedere al, a tutti quanti... Queste sono le ciabatte che usa palmerone perché a quanto pare lui non pensa di essere su YouTube, ma all'ospedale è un sì, imperdicente. Posso permettermi me me di stare comodo se non vengono praticamente riprese le mie gambe? Ah, certo, allora ti dico in mutande tanto. Che in effetti molti youtuber lo fanno, tecnicamente. Tecnicamente. Il mio fa. amico l'ha fatto. Solo che si vedevano in Possiamo passare, possiamo proseguire. Era successo per Antman che la scena post sono credito sono oh. un cretino. Gli occhiali da quanto tempo? Eh, da dei capelli di mia. no, no, no, ti sono scomparsi. Certo. <ride> è no. non le rifaccio quelle. Eh, <ride> le rifai, non me le frega. No. Quindi, basta. E' è Non Guarda quanto è diventato rosso. È no, oddio, sto cambiando. E poi color correction. <ride> Ma già la porta si muove. <ride> ah, ok. Ok, il nostro... La regia ci fa brutti scherzi. Cerca l'olio. Cerca l'olio, mio dio. E l'olio eh, è sempre lì dove c'è il oh. sale. Eh, l'olio sì, si come esso. In una bottiglia fiuggi, tipo, ma è olio. C'è. Intende olio la friggia oppure olio tipo olio. olio extravergine d'oliva e, e si trova sempre nel mio ultimo piano dove c'è il sale un po' in fondo. Okay. È una bottiglia verde, non potrei sbagliare. È messa in un coso di plastica. Vabbè. Ho capito finalmente perché gli Anzolo si Solo. Io l'ho visto solo in streaming. Eh, eh, eh. <ride> Ma io ho capito finalmente perché gli solo si chiama Solo. Senti, io la devo ascoltare in lingua originale questa cosa. Perché non non lo so, cioè com'è mica sì. in inglese lui si chiama Hanelon cioè è finita tipo come si chiama Hanelon? è solo Hanelon come possibile? So, sì. ah forse perché aveva scritto tutti i numeri la parola in italiano ha eh, detto io sono Sola eh, ovviamente questo troppa alla trago come direbbe un nostro caro amico che in bocca caro guai a molto a cuore tipo se lo porta qui vabbè ciao si nervo. Dimmi ora faccio. Sinergo. Questa <ride> <ride> uh, è salvo. questo questa è salvo, ragazzi. Sinergo. <ride> Mi um... <ride> sono Ce la smettete, porca miseria. Ma qual'è il problema? Prendetevi una si si stanza. Ce ne sono tante. <ride> aspetta aspetta un attimo dai ti prego tagliamoci. Eh, no io, io preparo il caffè dopo ragazzi va bene va bene va. aspetta aspetta riprendi riprendi volevo un po' di suonare basta basta ok allora Salve a tutti questo è un nuovo episodio di Silicon Comics Theory Silla no no no no no no no no no no no no No, no, no, no, no,